Avrebbe fatto il lupo? L avrebbe mangiato con più gusto. Lo sai che le donne con il seno piccolo hanno dei bellissimi occhi? Eh, perché quelle con il seno grande? Boh! Se il vicino non smette di suonare il violino diventerò pazzo. Ma in realtà ha smesso mezz'ora fa. <ride> Sono un cane. No, sei Goku. Bau! <ride> Ogni mattina mi alzo e dico 20 volte ciao.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 No, no, ma che hai capito, che hai capito, da, da tua moglie. Ieri ho preso un cane per mia moglie. Davvero? E dove si fanno questi scambi? La vita ha qualcosa di fantastico in serbo per te. Oh, sarebbe davvero fantastico. Peccato che io non conosco il serbo. Tesoro, dimmi una cosa, ma perché pensi sempre al passato? Tesoro, lo sai che amo il pomodoro? Ti amo. Dimmelo all'infinito. Ti amai? Oggi mi sento malissimo Ah mi dispiace, prova a farti un video Perché? Così ti riprendi <ride> Dimmi Goku, dove venne firmata la pace della seconda guerra mondiale? In fondo al foglio <ride> ma, ma se io faccio l'amore, secondo te è un peccato? No, mh, veramente sarebbe un miracolo <ride> Ma senti Vegeta, dimmi una cosa, ma come mai sei sempre davanti alla tv? Eh Goku, io ho provato a stare anche dietro, però non si vedeva nulla <ride> Goku, dove abitavano gli antichi galli? Negli antichi pollai Di la verità, provi qualcosa per me? Io lo farei, però purtroppo porto un'altra taglia Vorrei donare i miei vestiti a chiunque stia morendo di fame Ma chi porta la tua taglia non sta certo morendo di fame Lei sposerà una donna bellissima Wow, e di quella che ora cosa ne devo fare?